Benvenuti, sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Riparte una nuova stagione per autunno-inverno di Restart, oltre alla crisi Plus Italiano. dove Porteremo imprenditori, aziende, tutto quello che riguarda la ripartenza dopo questo periodo abbastanza particolare. Quindi il fermento della ripresa, il fermento delle buone cose qui a Restart. Quindi Ripartiamo anche con, ringraziando sicuramente lo sponsor che è Luca Fè che abbiamo qui con noi qua sul, sul tavolino perché ci ha dato la possibilità di ripartire con questa trasmissione e lo ringraziamo il Gianluca Venturelli, il CEO di Luca Fè perché ha creduto ancora in noi, vero Giussi? Beh, possiamo berlo un caffè. Possiamo berlo un caffè, esatto. È anche, e dopo, buono, è anche buono. Dopo anche passiamo buono, buono. a salutare il presidente che lo presentiamo. Luca Fè. Luca Fè e le tazzine sono sue, Luca Fè. Ringraziamo. Ma bando ai ringraziamenti dello sponsor. Passiamo subito a salutare Gian Antonio Negretti, presidente di NG Group. Eccolo grazie qua. Maurizio. Benvenuto, grazie della, della tua spontaneità, della tua... Eh, così anche effervescenza nell'accogliere questo invito perché non è facile averlo, è sempre impegni internazionali e nazionali, è sempre in giro ma vedremo questo aspetto qua, vedremo questo aspetto qui a breve, a breve, a breve, a breve. Il collo della camicia a volte fa le bizze per il presentatore. Eh sì, sì, sì, sì, la giusta camicia, qualcuno ci ha fatto dei soldi su questa cosa, ci ha fatto dei soldi io no, però qualcuno ci ha fatto dei soldi, però puoi poi... Poi provarci. Puoi provarci, <ride> perché... ma il benvenuto anche a Giosi Vianelli. Benvenuto, a Giosi. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti e bentornati. Grazie, l'abbiamo qui in via eccezionale. Ottobre, mese dell'educazione finanziaria, Giussi. quindi sì. la tua presenza come educatrice finanziaria è molto importante per questa trasmissione, perché ci sostieni e dai le piccole pillole per gli imprenditori che sono qua e quelli che ci seguono. È l'obiettivo. Siamo <ride> sul canale Sky 810, in streaming sulla pagina Well TV e su tutti i social di eh, Maurizio Poli, Your Solution, e ovunque potremo dire Facebook, LinkedIn, Instagram. Ovunque saremo presenti con le immagini e le cose positive che ci dà il Presidente. Presidente, benvenuto. Grazie, grazie Maurizio. Posso iniziare con una dedica al Presidente, con una frase che iniziamo ogni tanto e penso sia calzante. Essere belli significa essere se stessi. Non è necessario essere accettati dagli altri, è necessario accettare se stessi. È un detto zen e questa è l'accoglienza che fa la Quindi accettare se stessi e la bellezza... E la tua azienda? Noi diciamo, noi diciamo che siamo assolutamente d'accordo con questa filosofia perché secondo noi la bellezza intesa come l'abbiamo intesa fino ad oggi è un po' una bellezza disumana. Tant'è che io mi sono diciamo, impegnato a scrivere un libro che ha il titolo La cosmetica umanistica, che vuole essere un po' un antidoto alla bellezza disumana che eh, fino ad oggi abbiamo un po' promosso e vissuto, per cui anch'io mi metto nel mondo industriale della cosmetica come reo confesso, perché eh, abbiamo sempre cercato di battere su quello che erano le paure e, e gli adescamenti e, e su quello che un po' è il coprire e quindi il concetto della, della, della bellezza che, che dici tu è essere se stessi, per noi è scoprire, perché ognuno di noi è unico con le come le proprie impronte digitali e di conseguenza ha delle caratteristiche eh, peculiari che rendono la sua, la sua fisionomia e la sua anche sentire, il suo essere eh, unico ed è quello che dovrebbe essere veramente scoperto, scoperto in allora, tutti i sensi. Devo dire una cosa, Giuseppe, che l'uso delle parole, diciamo sempre che è importante, ma vedo che questo presidente e l'uso delle parole è calzante su tutta la sua filosofia aziendale. Ma cosa fa la tua azienda? Diciamolo, ma cosa noi, fa? noi da due generazioni, dai, dalla fine degli anni 50, ci occupiamo di eh, ricercare, sviluppare, formulare e produrre cosmetici. Cosmetici a a 360 gradi e il nostro, eh, diciamo, core business è una produzione di cosmetici conto terzi. Abbiamo anche dei, dei marchi nostri che, eh, diciamo, diffondiamo soprattutto nel mondo del tricologico professionale. Quindi un, un, un tutto tondo per quanto riguarda l'aspetto dell'uomo e della donna eh, al benessere, benessere dell'uomo e della Abbiamo donna. Abbiamo proprio la, la, la centralità dell'uomo eh, nella, nella nostra filosofia di, di approccio, abbiamo la, proprio la, la rotondità dell'uomo dell vitruviano, no? della, del concetto della, del ciclo della vita. Life cycle, eccolo qua, esatto. vediamo alcune immagini. Della, e fra l'altro fra poco a proposito di, di bellezza imperfetta, eh, noi ricordiamo sempre che Venere aveva Diciamo sette caratteristiche che la Dea della Bellezza che la rendevano eh, unica e che oggi sono considerate imperfezioni. Però quando è stata battezzata Dea della bellezza quelle, quelle sette caratteristiche che oggi si tendono a coprire. Ne abbiamo, nel nostro logo di, del nostro centro di formazione d'eccellenza che è il estetico di Milano, abbiamo riportato la Venere con in grande evidenza un neo, ecco, proprio per guardare eh, eh? come... Ci arriviamo al Polistetico, ci arriviamo al libro, volevo introdurre la, la nostra amica, compagna di viaggio, la dottoressa Agnese Scappini, che è in collegamento con noi da Perugia, perché già una domanda per lei ci Benvenuta dottoressa, eccoci qua. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Sì. Eh, eh, siamo entrati, eh, ho, ho lanciato un razzo per, eh, per, di aiuto perché... Il Presidente mi ha citato Venere, i sette difetti di Venere, quindi la bellezza, tendiamo a coprire la bellezza. Un tuo pensiero su questo aspetto che secondo me è importante in questo periodo? Allora eh, la filosofia mi piace moltissimo questo approccio che il Presidente sta spiegando. Uno perché io sono un po' una cultrice del ritorno al corpo, anche nel lavoro, alla profondità del corpo. No, Siamo in un'epoca in cui tutto è appiattito perché l'immagine con cui tutto si vende è bidimensionale. Il nostro corpo invece ha una profondità eh, e la vera bellezza, a mio avviso, nasce in quella profondità, perché poi se noi immaginiamo le nostre espressioni, no? le migliori espressioni anche che abbiamo e dove siamo più belli, che quando siamo anche più sereni e felici, nascono dalla nostra interiorità. Quindi il corpo è quel... Ehm, è quell'insieme e profondità eh, che, dà la, che dà il contenuto eh, di quel che noi siamo. Quindi eh, oggi è vero che, quello che ha detto il Presidente, che siamo in un'epoca in cui la bellezza è, fatta, eh, è svuotata, ecco, è ridotta al contenitore. Eh, scusate. Ho ah sì, la, va bene, c'è la, la diretta delle dell'amico di casa va bene esatto. va bene, va bene. Amico di casa, e siamo in questa epoca in cui credo che sia molto importante recuperare proprio l'importanza della bellezza nel suo senso più, più profondo bello esatto. questo intervento vedi che ho lanciato un razzo ed ero sicuro perché di coin di, di cogliere. Sicuramente anche di di tutto quello che di proiettato nei social media dove ci si dimentica che ci sono milioni di filtri e quindi dove sembra che eh, spariscano eh, cellulite, spariscano smagliature, spariscono i segni del tempo, spariscono le rughe. In realtà eh, Noi stiamo vedendo, cosa stiamo vedendo, stiamo vedendo alcune, alcune spezzone di alcune nostre unità produttive, di alcuni nostri uffici che abbiamo. Eh, qui a Brescia e, e in Lombardia, eh, di punti di ricerca e sviluppo. Quanti collaboratori hai nella nel tua azienda? Ma abbiamo diverse decine di collaboratori perché abbiamo, abbiamo, è un gruppo eh, diciamo complesso, ecco, articolato, perché ci occupiamo di un po' della bellezza veramente a 360 gradi, quindi c'è un gruppo che si occupa di ricerca e sviluppo avanzata, c'è un gruppo che si occupa. Di formulazione, c'è un gruppo che si occupa di marketing e di, e di trend, c'è un gruppo che si occupa di produzione, c'è un gruppo che si occupa di distribuzione, quindi è, è, è diciamo un'entità un completa e complessa. Il Nobel della Fisica che è stato vinto recentemente dall'italiano si occupa proprio di gruppi complessi esatto, quindi, quindi se <ride> inizia a studiare il nostro esatto, esatto, esatto. ma soprattutto perché, perché noi diciamo che l'essere umano noi la chiamiamo un'entità complex perché in effetti è, è, è un'entità che ha è, più dimensioni perché ha una dimensione fisica ma anche una dimensione spirituale, una dimensione psicologica Dobbiamo una essere dimensione su noi stessi, su sociale situazione. ha una dimensione emozionale, quindi l'uomo è un'unità complessa e quindi per cercare di, di aiutarlo nel, nel, nel suo cammino nella vita, a vivere una vita migliore, perché poi questo è questo lo scopo sociale della bellezza, devi avere anche tu un'entità complex con, con, la quale, con la quale rispondere e corrispondere. Ecco. Torneremo a breve, con la Presidente, con il libro. Parleremo del libro, del centro poliestetico ma voglio una, un intervento di Giussi. Si parla molto in questo periodo qui di educazione finanziaria di ottobre di società benefit cioè queste società, cosa vuol dire essere nel 2021 società benefit? Beh, Società Benefit è un nuovo modo di fare business, si sposa molto questo concetto con ciò che ha espresso fino ad oggi il presidente Gianantonio Negretti, nel senso che comunque eh, c'è la volontà di ovviamente fare business e quindi guadagnare perché ovviamente un imprenditore fa business per creare valore. Ma al tempo stesso creare anche un beneficio per tutto l'insieme di collaboratori, per tutto l'insieme di territorio nel quale è inserito. Noi abbiamo visto le immagini di Brescia ed è stato molto piacevole perché, comunque, l'accostamento di un'azienda che è attenta all'aspetto all estetico esteriore ma senza puntare alla perfezione, cioè al fatto di valorizzare ciò che ognuno di noi esprime abbinato anche alla, alla città a cui apparteniamo. Ecco, la società Benefit è colei che svolge un ruolo all'interno del territorio eh, in cui è inserita creando oltre al valore in termini di guadagno anche delle iniziative che possano far star bene quindi all'aspetto sociale piuttosto che essere attenti alla sostenibilità quindi tutto l'aspetto di sostenibilità e attenzione per il pianeta ed è una nuova dimensione di fare imprenditore, è nu un nuovo modo di fare impresa, che è un modo che proietta la nostra impresa nel futuro, perché evidentemente è chiaro che il futuro si sempre di più si integrerà col concetto di sostenibilità. Abbiamo visto questo concetto accostato anche al mondo della finanza, quindi alle scelte finanziarie, ed è sempre di più si andrà in quella direzione, il mondo sta andando in quella direzione, tutti quelli che sono i vari fondi che arriveranno a sostenere l'economia va in quella direzione, quindi sempre di più dovremo lavorare su questo, tipo di, su questo nuovo modo di fare l'impresa. Un'ultima domanda, un'ultima pillola, Flash, Giusy. cosa deve fare un'azienda per trasformarsi in, benefit, in società benefit? La prima cosa che deve fare? La primissima deve modificare lo statuto. Eccola qua, e poi? <ride> Perché deve comunicare, deve individuare attraverso lo statuto gli impegni, gli obiettivi che vuole raggiungere. Poi chiaramente ci sono tutta una serie di passaggi che devono essere pianificati con l'imprenditore, quindi un'organizzazione, una, una piccola strutturazione perché non è poi così una cosa invasiva, però è, bisogna adottarsi di un'organizzazione per arrivare al passaggio finale che è la relazione che si fa all'interno del bilancio che viene depositata una volta all'anno, quindi una relazione annuale in cui si comunica Qual è stato l'obiettivo raggiunto, se non è stato raggiunto il perché non è stato raggiunto, ma è comunque è un percorso che l'imprenditore comunica e deve comunque dare continuità nel tempo. Grazie Giussi per queste tue pillole di educazione finanziaria nel mese dell'educazione finanziaria, ottobre del Dufin, questa è una pillola molto interessante per le imprese. Cose concrete, piccole, linguaggio Sette. semplice. Anche Bravo. parlando di bellezza capisco che la difficoltà sia che a volte è come un po' nel mondo degli investimenti. Quando uno pronuncia la parola investimento uguale rendimento, ecco bellezza uguale perfezione. Bisogna scalzare un po' questi che sono delle, eh, degli stereotipi che si sono stati costruiti in un ambito ma che oggi non ha più quel significato che poter avere. Adesso teniamo in caldo ancora la dottoressa Scappini che ha una domanda per lei, però voglio arrivare subito al libro, perché il libro è un marketing e comunicazione allo stesso tempo, lo stato puro. Diciamo ecco. che parla anche, giusto per sì? eh, diciamo, aggregare il pensiero che ho espresso nel libro, un pensiero economico-finanziario, e la bellezza, perché poi alla fine la, la, la società, Benefit è una eh, società bella, okay, che ha eh, intrisa di bellezza, perché la bellezza nel suo, nella sua massima espressione è, è il, il vero e il buono, quello okay. che è bello è quello che è vero è quello che, eh, che è buono, quindi all'interno del eh, Covid una, diciamo, ci ha dato tante, tante cose negative però sicuramente la possibilità di anche rivedere un attimo la relazione all'interno dell'azienda eh, fra sì, datori di lavoro e collaboratori, fra io parlo anche per esperienza personale, fra, fra colleghi, eccetera. Quindi magari, diceva prima, eh, finanza eh, e profitto, quindi eh, investimento e rendimento, e poi anche c'era impresa e profitto, no? quindi dove magari... Il, le politiche di welfare erano più delle politiche di facciata esatto, esatto. Eh, che di sostanza. Esatto. Ma esistono delle sanzioni, eh? nel mondo ecco. del, della, della società benefit, ciò che viene diciamo, definito più delle strategie di facciata ma poco concrete. Bisogna stare attenti perché poi esistono delle sanzioni. Quindi Io ho trovato, assolutamente... se posso dare un piccolo contributo, ho trovato una nuova dimensione relazionale, con, uh, naturale, con... Uh, con le, perché a volte si fanno delle politiche di, di welfare in, in buona fede, immaginando quello che magari i tuoi collaboratori eh, aspirano, pensano. Invece eh, c'è stato il momento anche così di questo grande, grande disorientamento e disagio dove ci siamo certo. seduti a un tavolo e abbiamo detto «Ragazzi, ma voi davvero cosa volete?» eh, E quindi è uscito per esempio «Vogliamo il bigliardino, vogliamo il ping pong». <ride> vogliamo uno spazio dove certo. possiamo rilassarci un'ora eh, quindi c'è stata un'interattività che è andata fuori da quelli che sono i ca canonici modelli Scrimi. di welfare esatto. dove... è cambiata la dimensione il, del buono, benzina, il buono benzina esatto, è cambiata la dimensione relazionale dottoressa Scappini il suo intervento è magari necessario magari la dottoressa Scappini ci può aiutare su questa esatto. Su su questa è stata solo una, una cosa diciamo nostra oppure è stato un sentire comune No, io direi che c'è una nuova dimensione proprio dell'ascolto. Io mi occupo anche di formazione, sono una psicologa del lavoro come base, quindi diciamo che l'approccio, sono stata la settimana scorsa anche a fare una formazione ad imprenditori, anche nuove soft skills, ma che fondamentalmente si possono ridurre a una nuova capacità relazionale, cioè una nuova attenzione alla relazione, perché poi fondamentalmente la capacità di relazionarsi crea un'armonia all'interno di un'azienda. E l'armonia è la vera bellezza poi del lavoro e ciò che rende il lavoro produttivo. Quello che diceva prima il presidente, bello e anche buono, perché, eh, ce diciamo che la legge è stata introdotta nel nostro mondo da Platone con Kalos Kaiagatos, lui ci ha raccontato e ci ha spiegato che il nostro mondo era una replica di un mondo perfetto. In cui l'idea suprema era appunto l'idea del bello e del buono, le due cose corrispondevano. Oggi, come dicevo prima, c'è questo svuotamento che ha un po' separato la bellezza e la bontà, perché non c'è più bellezza etica, intendo per bellezza etica un approccio al benessere eh, universale, no? da tutti percepito. E credo ti, che quello. Ti fermo un attimo, dottoressa volevo dare un altro piccolo contributo, il Presidente prima ha detto i filtri che ci sono ad esempio su Instagram, i filtri che ti rendono più bello più bella, soprattutto sui giovani, hanno creato delle false aspettative, delle false immagini di se stessi dal punto di vista psicologico sul benessere personale, ha influito questo aspetto qui dei social pesantemente? Ti creano delle cover di persone, non più le persone, ma questo è che bella questa qui, cover di persone sì. è bellissima. Perché, ma in realtà il disagio, se devo ammettere, non è tanto dei giovani o più giovani che conoscono e maneggiano questi strumenti con una no, familiarità. Il disagio è più per le persone un po' più grandi, che si sono trovate no, a, a vivere due realtà prima L'imperfezione o comunque la normalità del volto di una 35 anni, quindi anche la metà era normale, oggi è, è, no, è, è quasi mal concepito: perché se io mi devo rivolgere a uno schermo, devo avere una certa perfezione. Questo crea una sindrome della prestazione terribile, per cui le persone si fanno. Eh, si vedono non solo più con i loro occhi con quelli delle... che stanno attorno, ma con quelli di centinaia di persone che potenzialmente sono al di là della scherma. Io... Quindi... Prego Presidente. No, no, io su, sull'onda sull di quello che sta dicendo il dottore Sagnese eh, dico anche che eh, per, per associare queste, queste, queste riflessioni anche al tema della trasmissione, cioè l'educazione finanziaria, penso che... Eh, la, la, eh, le persone diciamo, un po' più avanti con l'età che appunto eh, si, sono entrate in questa nuova dimensione competitiva eh, già prima c'era la difficoltà di parlare diciamo, di un argomento molto, eh, io lo chiamo col suo nome la morte ma eh, diciamo in maniera eh, più delicata si chiama le future generazioni, il transgenerazionale eccetera il dopo di me Dopo di me, esatto, eh, oggi è un tema difficilissimo. <ride> oggi c'è un'ulteriore eh, un proiezione verso l'immortalità, vostra no? ricerca la ricerca ossessiva dell'immortalità dell Highlander, Highlander, Highlander Quindi, vedi, dottoressa diciamo, c'è una considerazione importantissima, a me eh, colpì molto, adesso non vi posso ricordare il nome del filosofo perché non lo ricordo, mi sovviene viene adesso, eh, che raccontava come due o meno, tre generazioni fa effettivamente le persone erano fatte della vita nel fine vita. Oggi questa frenesia fagocitante per cui c'è sempre qualcosa di nuovo fa sì che persone anche più grandi, no? io le persone che seguo un po' più anziane le chiamo le mie persone più grandi, no? arrivano però a un'età in cui c'è talmente tanto di nuovo che arriva che non ci si sente più santi, ma addirittura indietro. E quindi diventa frustrante proprio come si accoglie anche la fase della vecchiaia. Invece esatto. mi piace, piace l'idea di sazietà della vita mi piace mi piace l'idea vedi che, che io, io vedi ho, ho cercato questo. dei rinforzi giusti vedi, eh, eh, Assolutamente. Eh, che rinforzi piace, eh? la Giusi, l'Agnese eh, non potevo affrontarti da solo no, hai, scritto un libro, io... hai scritto un libro fotonico quindi <ride> devo stare attento ma perché l'ha scritto il libro? perché hai scritto questo libro? Ma ho scritto questo libro perché innanzitutto questo libro l'ho scritto dedicato ai giovani principalmente in Italia, a proposito di, di, di sostenibilità e di B Corp, eh, io credo che ci sia, io eh, dico qualcosa che magari è, è forte, eh, sempre rispettoso, io credo che si cerca la sostenibilità in una bottiglietta di prodotti riciclata, piuttosto che in un recipiente organico, piuttosto che eh, in una... Eh, diciamo auto elettrica eccetera poi in realtà in italia ma eh, ci sono 15.000 ragazzi nel nostro settore nel settore della bellezza che ogni anno vivono un olocausto e vengono ignorati 15.000 all'anno all'interno di un mondo che è eh, fatto di 40.000 ragazzi questo e' anche questa, secondo me, educazione finanziaria perché poi ha un impatto tremendamente negativo sulla, eh, sulla, sul, sui, sulla salute dell'economia pubblica, che è questa. Terza media, 8.970 scuole medie in Italia, popolazione di circa 550.000 studenti in terza media che debbono decidere del loro futuro, okay. Ci sono quelli che vengono chiamati gli orientatori, che io chiamo i disorientatori, che intercettano ogni anno circa 15.000 studenti che eh, li giudicano studenti di serie B. Quindi non degni di accedere a un liceo, Pensate. non degni di accedere a un istituto tecnico, ma degni solo di accedere a un centro di formazione professionale. E cos'è quello lì che c'è sulle gambe? Il Polistetico. Polistetico Milano. È... Abbiamo qualche minuto, Regia, Facci vedere. Regia, che ringraziamo sempre, che polistetico... ci fa vedere ah, l'inaugurazione. Polistetico di Milano è eh, la risposta eh, a questi ragazzi per creare un centro eh, di formazione professionale a livello liceale se non universitario, dove possano i ragazzi trovare la stessa dignità e la stessa fierezza che trovano gli altri ragazzi che frequentano eh, gli, altri, gli altri atenei di formazione che bella iniziativa Vabbè. che bel futuro che diciamo bella che iniziativa. io ho scritto questo libro perché la cosmetica è disumana soprattutto con i giovani perché quando tu un giovane gli, gli dici tu non potrai e gli dici puoi solo fare lo sciampista o massaggiare delle schiene in termini dispregiativi questo, questo giovane tu lo hai e la psicologa ce lo può confermare lo hai un, un flash, un flash, distrutto per sempre un flash Agnese che siamo in chiusura su questo aspetto qua sul, sull'aspetto l'identità è, è qualcosa in continua costruzione è data dal sociale, dalla relazione noi non abbiamo l'identità fissa. tutto ciò che siamo è costruito da un feedback ambientale se per ambiente intendiamo altro contesto sociale Ecco perché l'importanza è l'attenzione alla no, eh, bellezza in realtà, come alla, al, a ciò che noi siamo e come siamo percepiti dall'altro. E quindi per i ragazzi ovviamente il linguaggio eh, dispregiativo o eh, diciamo, rilevativo è importante, è fondamentale. Direi che dalla regia mi dicono che abbiamo un minuto, vero regia? Quanto abbiamo ancora? Due minuti, li sfruttiamo al meglio, <ride> sì. perché il tempo è preziosissimo. Giusy, grazie della tua presenza, e delle tuo grazie pillole dell di educazione finanziaria. Cosa ne pensi di questa azienda in 30 secondi, Giusy? È un'eccellenza, è una nostra eccellenza, perché comunque l'approccio... Eh, nel valorizzare ciò che siamo senza andare, senza attendere alla perfezione ma valorizzando ed esprimendo quello che noi siamo veramente è la cosa più bella che possa esistere nella valorizzazione del, dell'umano la pen... premessa è stata ci sono stati momenti in cui la bellezza era disumana e quindi ecco questo è esatto. assolutamente quello che un tuo che... pensiero Agnese per chiusura che siamo in chiusura, un tuo pensiero cosa, che ci lasci con la tua piccola pillola tua personale sulla bellezza Bisogna tornare l'attenzione sulla persona e la profondità è il segreto. Grazie. Grazie Agnese della tua presenza a Restart. Ti avremo anche con le pillole di 60 secondi o qualche volta in presenza quando dai, dai. i tuoi impegni professionali lo permetteranno. Una chiusura al Presidente. Chiudila io... tu la puntata, Presidente. Ah, io voglio solo ricordare a tutti perché questa sicuramente l'educazione finanziaria è un elemento fondamentale e ricordo a tutti che il futuro si costruisce nel presente quindi è importante eh, soprattutto in questo momento de, che il, il, il Covid, nelle, in tante cose negative però un aspetto positivo ha dato un po' più tempo anche per, per pensare, per riflettere, dobbiamo far tesoro di quello che è, Comunque abbiamo imparato il confronto che abbiamo fatto con noi stessi, con gli altri anche i conflitti, e nel presente costruire il futuro. L'ultima cosa, dove troviamo il libro? Ma lo troviamo in tutte le librerie, on e offline. Ringraziamo la regia, ringraziamo il presidente Gian Antonio Neghetti, ringraziamo la psicologa specialità. Angese Scappini e naturalmente Giosi Biondelli. Alla prossima Grazie. puntata qui su Well TV con Restart. Buonasera a tutti. Grazie, buonasera. Buonasera.